Allora, prima di tutto il governo non si è reso conto che quando è stato dichiarato lo stato di emergenza noi già venivamo da sei mesi senza lavorare, perché la stagione è a Napoli, che non è Roma, quindi non, non ci basiamo su un turismo che dura 12 mesi all'anno, ma bensì è di sei mesi, ok? arriva lo stato di emergenza, giustamente è mondiale, non è, soltanto, non è soltanto italiano, ci sono le cancellazioni di tutto quello che era prenotato ma noi veniamo da sei mesi dove già non si lavorava quindi partiamo con sei mesi già di soldi che ci mantenevamo di tasca nostra allora, adesso la prima parte della stagione già era saltata completamente, perché quando parliamo di turismo cioè, bisogna stabilire, il turismo non è la persona che va a mare va bene, il turismo soprattutto in Italia, sono la gente che dall'estero viene in Italia. sentimento particolare, quello che sta animando questo popolo che oggi si è riunito qui a Piazza Dante. Ecco, forse questa è la prima occasione da quando è iniziata questa falsemia che il popolo in maniera spontanea non ne può più delle, eh, delle storture di questo sistema. È in maniera naturale, si è riunito qua oggi pomeriggio per far capire al nostro governo che non è più possibile ignorare i diritti del 30% della cittadinanza. C'è la consapevolezza che le cure eh, sanitarie esistono, non è possibile che in funzione di una falsa emergenza sanitaria si riducano gli spazi di libertà e di diritto di un'intera popolazione. Una emergenza creata quasi a tavolino si può dire perché l'RT sappiamo benissimo che non è un dato di riferimento scientifico ma su quella base si determina un'apertura o chiusura delle attività. Sono tutti indici creati di comodo per il sistema, di fatti eh, lo stesso sistema adesso sta revisionando l'indice di riferimento eh, pensando di tenere come riferimento quello del, dei ricoveri che sarebbe un indice sicuramente più attendibile perché altrimenti se si fa sempre presente al contagio che è riferito ai tamponi, che aumentano i tamponi è naturale che aumenti anche il contagio, quindi un dato sicuramente falsato. No, no, invece è proprio una giornata di rabbia perché? io dopo l'ultimo accaduto mh, di Capri dove l'autista è risultato Vaccinato con Johnson Johnson un mese e mezzo fa, come dice la sorella, io pretendo che qualsiasi autista o pilota di qualsiasi mezzo pubblico o privato debba mettere scritto sul vetro del pullman della metropolitana, dell'aereo di qualsiasi cosa che è stato vaccinato perché io e né tantomeno i miei nipoti che usufruiscono di mezzi pubblici dobbiamo sapere se l'autista o il pilota è stato vaccinato perché noi dobbiamo evitare quel mezzo in quel momento perché è Pericoloso. Un green pass all'inverso. Un green pass all'inverso e io lo pretendo, devo sapere se l'autista di un pullman non a metropolitano è stato vaccinato perché a capi poteva succedere un disastro. Anche Napoli sembra voglia di essere decisa ad alzare la testa, si ribella a questo status veramente insopportabile. Ma Napoli c'è sempre stata, naturalmente quando tu vai in una città che vive di turismo e che e sono due anni che viene distrutta a livello socio-economico soprattutto nel comparto turismo tu devi immaginare tutte le persone che stanno soffrendo economicamente che non sono potute venire pur volendo venire perché se rinunciano a quell'asporto in più se rinunciano a quella commessa, a quella venita in più chiudono perché sono così, vedi, al limite del, del collasso economico Napoli è sempre stata. Una soluzione al volo Pacifica? Assolutamente sì. Ci vogliono vent'anni di, di militanza di strada e, di, e controinformazione.